Qualche settimana fa è ufficialmente uscito in Italia Pokémon Go. Ora chiunque può giocarci. E se vi dicessi che sarebbe stato meglio se non fosse uscito... Pokémon Go. È un gioco creato dalla Niantic che Pokémon Company dove tu con il tuo cellulare vai in giro a cartella Pokémon. Va bene la pelle, fa bene i capelli. Certo. Senta ma andiamo a avere molto meglio L'idea di base è molto semplice e sarebbe potuto diventare un capolavoro volendo E invece? E invece hanno avuto fretta Ma il problema è anche un altro BASTA BASTA BASTA Per il periodo di Natale usciranno Pokémon Sole e Luna Quindi mi pare ovvio che la maggior parte della gente smetterà di giocare a Pokémon GO Ma perché? Scuse eh? Ma perché uno dovrebbe preferire un gioco dove devi uscire di casa con qualsiasi tempo immaginabile Quando invece puoi stare comodamente a casa Eh ma non tutti hanno il 3DS e invece ci riesce ce lavorare tutti questo è vero, però non si può negare che la maggior parte dei fan di Pokémon ce l'hanno. Quindi alla fine rimarranno quelli che non hanno il TDS e quelli che ci giocano perché adesso è di moda. Eccellente, il mosaico sta prendendo forma. Quindi secondo me sarebbe stato molto meglio se questo gioco fosse uscito la prossima estate, in modo da avere anche più tempo per svilupparlo. Come abbiamo visto nel video di Parliamo dei videogiochi, esiste Ingress, gioco da niente che vi sono messo spunto per la creazione di Pokémon Go. Qui vediamo subito delle grosse mancanze di quest'ultimo pezzo Ingress. Il Pokémon GO esistono tre fazioni, rosso, blu e giallo. Rosso e giallo più, rosa blu, rosa, nera e i colori Power Ranger. Però una cosa essenziale dovrebbero essere le chat. E ovviamente qui non ci sono. Quindi alla fine la fazione che scegli è totalmente inutile. Perché alla fine ti ritroverai sempre da solo a catturare i tuoi Pokémon e a combattere contro le palestre. Sono Molto maialazzo. Sono molto maialazzo. Quindi, l'inserimento di una chat doveva essere dalle cose principali. Magari una chat è fatta a zona in modo da riunire gente della stessa passione. In questo modo, si sarebbe andata a riprendere lo spirito dei primi giochi Pokémon. Dove, per finire il gioco, avevi per forza bisogno di un'altra persona. Cava la cassettina dove c'erano i Pokémon che tu non potevi trovare. In questo modo, facevi amicizia con altre persone. Questa cosa, però, è andata a sparire pian piano con i nuovi giochi. Dove, comodamente, da divano di casa, ti colleghi con gente dall'altra parte del mondo. Ma qui non ci hanno nemmeno provato a mettere cosa oh mio Dio! Ah, ah, ah, come è potuto succedere quindi la mia proposta è sì di mettere le chat ma anche di mettere delle palestre speciali dove per sconfiggere per forza bisogno di altre persone oh raga ho visto che c'è sta una palestra stelle, che fanno un amo? no no raga io oggi lo ho da fare famo sabato dai allora si veniamo alla stazione sabato alle 5 e gli andiamo a fare cuoca quindi secondo voi, hanno fatto bene gli che anziché Pokémon Company a far uscire il gioco adesso? E cosa dovrebbero fare per migliorare il gioco? Ehi hey, hey, ehi ferma, oh! Non ho finito, e che cavolo? Allora, per un prossimo video sarete voi i protagonisti. Sì, sì, avete capito bene. Ma in che senso? Qui sotto scrivetemi l'argomento del video e tutte le minchie scenette da inserire. Farò tutto. Già so che me ne pentirò. E basta, ora il video è finito. Dio!